Da luci oggi insieme realizzeremo la maglia macchie o gilet macchie, dipende. Io uh, lo lascerò a gilet: un gilet piuttosto ampio, quindi uh, che si può usare con uh, una maglia aderente sotto un dolce vita lupetto argentina quel che si voglia ma eh, anche semplicemente eh, con una camicia quindi la lascio lascio questo gilet leggermente ampio proprio per poterlo indossare sopra a qualsivoglia capo eh, per ovvie ragioni non ho potuto eh, registrare su progetto originale come vedete il filato è molto bello veramente molto bello guardate che macchie di colore crea questo filato eh, ma è anche molto molto scuro quindi eh, alcune parti quindi le parti che riguardano eh, la costruzione eh, ve le farò vedere su eh, campione con un filato Notevolmente più chiaro, mentre eh, alcune parti quindi cuciture e rifiniture ve le faccio vedere sul progetto originale perché sono abbastanza semplici da comprendere e di conseguenza, anche se il filato è scuro, non darà nessunissimo problema. Eh, passo a farvi vedere il filato e eh, la costruzione del nostro gilet o maglia. Lo vediamo subito insieme il filato che eh, andiamo ad utilizzare è questo bellissimo filato come avete visto crea delle stupende macchie di colore allora eh, questo filato attualmente credo non sia più disponibile do le caratteristiche Uh, perché in effetti qualche gomitolo ancora potrebbe esserci, quindi potreste trovare ancora qualche cake e vi do le caratteristiche, però, in descrizione io vi metterò anche il filato alternativo quindi un filato sempre lana gatto con stessa composizione e spessore cambierà solamente il tipo di sfumatura quindi vi lascerò comunque in descrizione eh, tutti i dati per poter sostituire questo filato quantità peso metratura e anche i filati sostitutivi nel mio caso io ho utilizzato di, eh, della linea Fashion di Lana Gatto il filato Ambra, questo filato ogni, eh, per ogni cake che è da 150 grammi sono 480 metri. Eh, L'uncinetto da me utilizzato è il numero 4 che è anche quello consigliato dalla casa e la sua composizione è 56% lana merino e 44 eh, 44% acrilico, quindi comunque vi suggerirò un filato che si avvicini molto a queste caratteristiche, se non per composizione, quantomeno per peso, metratura e ehm, spessore quindi potrete utilizzarlo con eh, lo stesso uncinetto ottenendo le misure il più possibile vicino alle mie. Eh, teniamo per mh, conto che per questo progetto non ci saranno uh, multipli, se non qualche piccolo accorgimento per avere la parte centrale simmetrica, ma eh, non ci saranno assolutamente multipli da rispettare e di conseguenza potrete variare tranquillamente il numero di catenelle iniziali a seconda del filato che andrete ad utilizzare oltre a seconda del filato anche a seconda delle vo della vostra mano eh, passiamo a vedere il, uh, il progetto con tutte le misure e le specifiche Io ho realizzato due pannelli allora il pannello dietro un semplicissimo pannello senza nessuna lavorazione particolare tra le altre cose il pannello dietro potrà essere effettuato senza i eh, piccoli forellini che troviamo nella parte anteriore quindi un semplicissimo pannello a maglia alta io ho eh, fatto il primo giro di maglia bassa quindi tutti e due i pannelli dovranno essere iniziati allo stesso modo ma se partite direttamente dalla maglia alta potrete tranquillamente fare eh, come eh, preferite e questo pannello misura nel mio caso 55 x 55 taglia m eh, morbida quindi una taglia M comoda, 55 cm x 55 cm per un totale di 86 catenelle. Quindi uh, una cosa a, dovete adattare comunque alle vostre forme, quindi se lo volete più stretto e più lungo non avrete più un quadrato ma avrete un rettangolo, non cambierà nulla uh, per quanto riguarda la costruzione perché uh, è a, vostro, a vostra discrezione ovviamente questo pannello queste misure non hanno ancora le rifiniture poi i vari bordi potrete decidere eh, di farli alti quanto desiderate di conseguenza io ho messo solamente le misure dei pannelli mentre il pannello davanti partirà con le stesse maglie quindi sempre 86 catenelle ma verrà diviso in tre sezioni quindi le due parti laterali e la parte centrale che è quella dove avremo questi forellini quindi eh, avrà una, un calcolo eh, il calcolo è veramente rapido sono 40 catenelle da un lato 40 catenelle dall'altro e le 6 catenelle centrali le marcheremo eh, per poi iniziare la lavorazione forata ci alzeremo per 28 giri nel mio caso ovviamente i giri variano a seconda della taglia se siete più alte di me potrebbe essere necessario per avere una v non troppo scollata non troppo pronunciata eh, salire di qualche altro giro ad esempio oppure se volete già partire con una eh, maglia più lunga eh, i giri cambieranno io eh, vi sto elencando i miei giri quindi io ho fatto 28 giri dopodiché ho diviso il lavoro a metà e vi farò vedere come eh, fare la V. La mia via avrà una diagonale di 19 centimetri e eh, una spallina di eh, 18 centimetri quindi no, scusate, di 7 centimetri perché 18 centimetri sarà dall'inizio della V fino alla eh, chiusura del lavoro sulle spalline quindi in realtà la spallina la parte dritta della spallina sarà di 7 centimetri ripeto queste misure sono indicative perché si riferiscono alla mia taglia eh, quindi a dove ho voluto iniziare eh, la eh, v dello scollo e eh, di conseguenza a seconda della mia altezza la V potrebbe iniziare più alta o più bassa se avete un busto più lungo del mio potreste anche iniziare la v prima o uh, dopo come eh, preferite io vi faccio vedere la lavorazione e poi vi consiglio per le misure di provare ad appoggiarvi addosso il pannello per vedere quando ritenete sia giunto il momento di iniziare la vostra v e anche per la larghezza quindi la diagonale se la maglia è più stretta sicuramente la vostra diagonale sarà più corta quindi provatela eh, vi consiglio sempre di provare addosso sulle vostre misure i pannelli partiamo con eh, la lavorazione allora, essendo questo un campioncino, ho fatto veramente una strisciolina corta perché vi devo fare vedere soltanto come si fanno le diminuzioni e come si dividono uh, i eh, forellini centrali della lavorazione, quindi non richiede una spiegazione uh, approfondita. Di conseguenza posso partire veramente con un campioncino piccolissimo. Allora, montate le vostre 86 catenelle. Nel mio caso, ripeto, nel vostro caso potrebbero volercene di più o di meno a seconda della vostra taglia. Uh, vado a montare una catenella in più per girare e inizio a fare un giro di maglia bassa in questo giro di maglia bassa andremo a posizionarci due marker che eh, delimiteranno quella che è eh, la lavorazione centrale quindi inizio a fare le mie maglie basse fino ad arrivare nel mio caso a 40 maglie basse fatte le mie 40 maglie basse, cosa faccio? Faccio la prima delle 6 centrali, la segno con un marker e ovviamente vado a fare le altre 5. 1, 2, chiudete il marker altrimenti lo perdete. 3. 4 e 5 fatta la quinta segniamo anch'essa con un marker così sarà tutto più semplice chiudiamo anche questo marker e concludiamo col fare le 40 maglie basse che restano sulle 40 catenelle finito il giro mi alzo con 2 catenelle Inizieremo sempre il giro in questo modo. Volto il lavoro, carico il filo e nella stessa maglia, quindi alla base delle due catenelle, vado a fare la mia prima maglia alta. Come vedete, inizieremo sempre con due catenelle e la maglia alta nella stessa maglia per evitare i bruttissimi antistetici e buchini iniziali. Vado a lavorare tutto un giro di maglie alte anche dove ho i marker, quindi eh, per questo giro ignoreremo i marker, ci serviranno poi per il giro successivo. Come vedete, se vogliamo possiamo spostare il marker. Io mh, lavoro sulla maglia dove c'è il marker ma lo lascio tanto mi serve solo per delimitare queste sei maglie non importa se è nel giro sopra o nel giro sotto se invece vi trovate più comodi potrete tranquillamente spostare il marker da qui sotto a sopra la maglia alta arrivati al termine del giro farò la stessa cosa quindi 2 catenelle Volto il mio lavoro e nella stessa maglia vado a fare la prima maglia alta di questo giro ed ora vado a fare tutte maglie alte fino ad arrivare al marca punti arrivati al marca punti che delimita la parte centrale lavoriamo in questo modo quindi lavoriamo fino alla quarantesima maglia Faremo 2 catenelle, carichiamo il filo sull'uncinetto. Saltiamo la maglia dove c'è il marker, e la maglia dopo il marker con queste due catenelle. Filo sull'uncinetto. Quindi ne salto, due. Sulla terza, faccio una maglia alta. Su quella a fianco farò una maglia alta. 2 catenelle di separazione. Salto la mai la catenella seguente la maglia seguente e la maglia dove ho il marker vado a lavorare nella successiva in questo modo abbiamo eh, impostato la parte centrale della nostra lavorazione ora concludiamo il giro tutto a maglia alta adesso possiamo anche eh, togliere i marker perché non ci serviranno più Abbiamo delineato la parte centrale, ora sarà sempre la stessa lavorazione, quindi dovremo sempre lavorare su quelle sei maglie e la parte centrale di conseguenza eh, saranno già eh, delineate dalla, dai fori che abbiamo creato in, in questo giro. Quindi potremo tranquillamente togliere eh, i nostri marchi sono nel frattempo arrivata alla penultima maglia se ricordate abbiamo fatto a inizio giro sottostante 2 catenelle e la maglia alta le due catenelle non verranno mai contate come maglia quindi l'ultima maglia sarà sulla catenella della maglia alta fatta insieme alle due catenelle vedete che rimane il lavoro molto più eh, rifinito in questo modo non abbiamo eh, i buchini che si creano ai lati del lavoro trovo molto bello questo metodo per iniziare e chiudere il giro proprio per non avere veramente quelle eh, maglie che rimangono separate dal resto della lavorazione a inizio e fine il giro il giro seguente sarà tutto un giro di maglia alta nel quale noi andremo a ricostruire anche le maglie sulle catenelle quindi andiamo a fare 2 catenelle per alzarci voltiamo il nostro lavoro nella stessa maglia andiamo a fare una maglia alta ed andiamo a fare tutte le maglie così come si presentano arrivati vedete sugli archetti semplicemente lavoriamo 2 maglie nel primo archetto due maglie sulle maglie centrali sottostanti quindi una per ogni maglia e due maglie sugli archetti che seguono dopodiché continuiamo a lavorare le maglie così come si presentano fino ops, al termine del giro concludiamo sempre il giro mi raccomando non sulle due catenelle ma sull'ultima maglia alta che ci si presenta le due catenelle dovremo assolutamente ignorarle questo è quello che avremo al termine del giro ora nel nostro uh, giro seguente dobbiamo andare a ricreare questi due forellini niente di più semplice perché andiamo semplicemente a fermarci su queste due maglie quindi facciamo riferimento al eh, due giri sotto faremo le catenelle dove abbiamo ricreato le maglie e eh, le maglie centrali di nuovo le catenelle dove abbiamo ricreato le maglie e poi continueremo a lavorare quindi 2 catenelle voltiamo il lavoro maglia alta nella stessa maglia alta alla base delle due catenelle ed andiamo a lavorare le nostre 40 maglie alte fino ad arrivare a quello che sarà il nostro nuovo archetto eccoci giunti come vedete si riconoscono molto facilmente le due maglie che abbiamo ricostruito perché sono nell'archetto quindi cosa facciamo invece di fare maglie su maglie facciamo 2 catenelle saltiamo proprio queste due maglie andiamo a lavorare quelle centrali una e due altre due catenelle saltiamo le due maglie ricostruite sull'archetto due giri sotto e sulla terza maglia che sarà la eh, prima delle 40 maglie dall'altro lato andiamo a ricostruire tutta la riga in questo modo i giri che dovremo fare in questo caso sono sempre gli stessi, dovremo alternare un giro pieno ad un giro con uh, gli archetti. Sarà veramente così per i miei. Adesso vi ripeto subito quanti giri ho fatto. 28 giri. Una volta fatti i giri necessari saremo arrivati qua, vedete? abbiamo uh, la stessa medesima elaborazione quindi abbiamo questi uh, fori centrali ed abbiamo uh, questi qui ecco qua come vedete uh, sono uguali io semplicemente nel campione ho fatto uh, un una maglia in più perché mi sono resa conto che questi forellini del progetto principale erano eh, un po troppo eh, grandi quindi eh, un po troppo piccoli e eh, ho paura che poi tirino e quindi qui ho semplicemente fatto eh, le due ho fatto la correzione come giusto che sia, perché voi vi troviate più comodi nella lavorazione della vostra, scusate, maglia. Quindi io in realtà nel progetto originale, originale avevo fatto una sola catenella saltando una sola maglia e nel campione ho fatto due catenelle saltando due maglie, cosa che vi consiglio vivamente perché questi fori sono un po' piccoli ho paura che quando andrò a fare la lavorazione che devo fare eh, tiri un attimino la maglia quindi è l'unica differenza ho semplicemente corretto un errore fatto in partenza arrivati a questo punto quindi il vostro ultimo giro prima dello scollo dovrà essere quello con i fori staccheremo il nostro filo e lo nasconderemo poi successivamente o se volete farlo adesso per non voler accumulare poi eh, lavoro alla fine potrete tranquillamente eh, nasconderlo in qualsiasi momento partiamo con la v quindi partiamo da eh, sul lato sinistro perché partiremo sempre dal centro verso l'esterno quindi io sono già sul dritto L'altro lato lo faremo dal rovescio perché questa cosa? Perché avremo la stessa medesima lavorazione. Se noi eh, partiamo da questo lato e andiamo all'interno, poi non coincideranno bene eh, le maglie. Quindi partiremo sempre dal lato centrale verso l'esterno. Quindi sia per un lato che per l'altro la lavorazione sarà la stessa. Quindi prendiamo il nostro filo il cappietto da mettere sull'uncinetto ecco qui voilà. e partiamo su una delle due maglie centrali quindi in quella alla nostra sinistra e una delle due maglie centrali scusate quindi parto con maglia bassa catenella che sarà la nostra prima maglia eh, alta, dopodiché carico il filo, vado a fare due maglie all'interno del foro, una e due, in questo modo e iniziamo la prima diminuzione. Quindi filo sull'uncinetto, entro nella prima maglia, vedete la prima dopo il foro, Carico il filo, la chiudo a metà, filo sull'uncinetto, entro nella prossima, carico il filo, chiudo a metà, chiudo tutto insieme e ho fatto la prima delle due diminuzioni. Filo sull'uncinetto, entro nella prossima maglia, pesco il filo, chiudo a metà, filo sull'uncinetto, entro nella prossima maglia, pesco il filo, chiudo a metà chiudo tutto insieme finisco il giro semplicemente a maglia alta maglia su maglia in questo modo ora il mio campione è piccolo possiamo tranquillamente farlo insieme ecco qua lavoro sulle ultime sull'ultima maglia anzi no l'ultima maglia è questa. Non andate a saltarne perché già abbiamo due diminuzioni per giro e di conseguenza vedete che come tira la maglia già sta tirando per creare la v prossimo giro è semplicissimo allora due catenelle voltiamo il nostro lavoro filo sull'uncinetto la prima maglia la lavoriamo sulla prima maglia sottostante quindi alla base delle due catenelle come fatto finora e ci portiamo verso il centro della maglia dobbiamo lavorare fino ad avere 7 maglie finali vedete io mi sono fermata perché ho queste due maglie che sono quelle prima della seconda diminuzione sottostante poi ci sono c'è la maglia eh, l'altra diminuzione lo vedete perché sono due maglie lavorate insieme vedete le catenelle risultano leggermente più grandi quindi se non volete contare le sette maglie o mettere un marcapunti, semplicemente vi ferma, fermate la lavorazione a due maglie quando mancano due maglie ad arrivare alla diminuzione quindi io ho una due maglie poi ho diminuzione diminuzione e le restanti maglie e qua mi fermo e cosa faccio pesco il filo e faccio la diminuzione quindi entro nella maglia pesco chiudo a metà filo sull'uncinetto entro nella maglia pesco chiudo a metà chiudo tutto insieme la prossima diminuzione viene fatta proprio per prendendo le due diminuzioni sottostanti quindi filo sull'uncinetto entro in una delle due diminuzioni pesco chiudo a metà filo sull'uncinetto entro pesco chiudo a metà chiudo tutto insieme attenzione perché in questo uh, giro dobbiamo ricreare il forellino lo faremo più piccolo lo faremo solo da una maglia quindi lavoriamo una maglia, ce ne rimangono, erano tre le maglie dopo le diminuzioni, quindi lavoriamo una maglia, facciamo una catenella, filo sull'uncinetto e andiamo a lavorare sull'ultima maglia sottostante. qui In questo modo abbiamo fatto la diminuzione e abbiamo rifatto, ricreato il forellino. Quindi, due catenelle, voltiamo il nostro lavoro facciamo una maglia alta esattamente sulla maglia sottostante quindi alla base delle due catenelle e facciamo una maglia all'interno di quel forellino quindi entro nell'archetto sottostante ricostruisco la maglia dopodiché faccio una maglia alta aggiuntiva ecco qua quindi lavoro una terza maglia e vado a fare di nuovo la diminuzione quindi entro nel foro e eh, scusate entro sulla maglia sottostante pesco esco solo da eh, due entro nella prossima pesco esco solo da due chiudo tutto insieme vedete che il eh, la V sta iniziando a venire perfettamente. Ho fatto la prima, per ovvie ragioni adesso. Vabbè, la faccio, ma faccio la seconda diminuzione. Ma il campione è talmente piccolo che non avrei più spazio per fare una seconda diminuzione. Vedete, ecco qua la seconda diminuzione nello stesso modo dopodiché vado avanti a lavorare fino alla fine del giro in questo caso io sono giunta perché il mio campioncino è piccolo ma adesso vi faccio vedere sull'originale eccolo qua vedete c'è la v poi sale il pezzettino dopo faremo le rifiniture il eh, l'altro pannello sarà semplicemente un pannello di vi dico di nuovo otto 86 maglie il primo giro di maglia bassa i seguenti tutti a maglia alta senza fare nessunissima lavorazione quindi il secondo pannello ve lo mostro è un pannello semplicissimo liscio vedete non ha neanche i fori centrali semplicemente ho lavorato le mie 86 Uh, maglie, sempre vedete come viene uh, omogeneo il bordo facendo sempre uh, le due catenelle e uh, la maglia sulla stessa maglia sottostante, non vengono quei bruttissimi anestetici buchini laterali. Quindi, fatti i nostri due pannelli adesso ahimè è scuro ma siccome sono rifiniture semplicissime le facciamo direttamente su uh, il nostro lavoro originale a questo punto uh, potete usare qualsiasi filato io ho deciso di usare questo pelliccioso è il uh, mink di yarn Art. vi lascerò il link in descrizione uh, vorrei usare questo <ride> volevo decidere il colore ho preso anche questo perché vedete se volete ci sta benissimo anche il, il viola questo bellissimo viola ma userò questo in realtà potrete usare qualsiasi filato anche un filato non pelliccioso ovviamente cambierà l'effetto ed ora andremo a eh, ad usarlo insieme in questo modo quindi facciamo in questo modo prendiamo il metro Tendiamo, prendiamo il filo e lo tiriamo fino a 110 centimetri sono arrivata metto via il metro e inizio a doppiare e poi triplicare in questo modo quadruplicare ecco perché eh, vi ho fatto fare i fori più grandi altrimenti ehm, i miei tireranno un pochino quindi abbiamo quadruplicato vado a fare ancora qualche giro ecco i giri dipenderanno anche dallo spessore del filato che andate ad utilizzare quindi io vado a eh, utilizzare un filato abbastanza già grossino perché è pelliccioso non necessito di fare tantissimi giri voi ovviamente potreste eh, doverne fare di più in quanto ehm, se avete un filato avete scelto un filato più sottile e eh, vi, necessi vi necessiterà ecco più eh, giri più ecco, prese in questo modo state bene attenti che stiano tutti uniti non come ho fatto io in questo momento andiamo a dividere a metà i nostri giri e lo apriamo per eh, una lunghezza maggiore quindi lo srotoliamo in realtà adesso che l'abbiamo quadru quadruplicato e facciamo in modo che quindi pieghiamo a metà il nostro filato prendiamo capo con capo andiamo a cercare il capo ecco in questo modo se l'abbiamo quadruplicato altrimenti per esempio se l'abbiamo eh, piegato in otto parti faremo eh, non capo con capo ma due capi e due capi. Quindi, in questo modo, adesso capirete man mano che vado avanti, perché spiegato è più difficile che farvelo vedere. Quindi, in realtà, andate di nuovo a piegarli, mettete la mano in mezzo e cosa fate? Li rimettete vicini in questo modo: quindi vedete, abbiamo diviso le nostre sezioni. Perché? Perché adesso io vado a prendermi la metà. In questo modo, quindi la metà vado a dividere a metà eh, i miei capi. E cosa faccio? Una parte, quindi adesso me la segno magari con un nodino, la metà, uno perché tengo fermi i fili e due perché ho la metà esatta segnata dal nodino. Ora vado ad inserirla nella mia lavorazione, quindi entrerò in questo modo. Anzi, la infiliamo qui sopra in una maglia, nella prima maglia. Quindi anche se non c'è nessun foro, la infiliamo nella prima maglia, qui e vado a mettere il mio filato in questo modo. Lo portiamo a metà e facciamo un nodino ulteriore, perché dobbiamo fermare il nostro filo in questo modo. Ecco qua ora possiamo iniziare la nostra lavorazione la nostra lavorazione inizierà così quindi porterò il filo all'interno del primo foro se vi è comodo e avete un tira fettuccia eh, in silicone potete anche infilare il filo nel tira fettuccia in silicone io semplicemente prenderò il mio filo lo spingerò all'interno della lavorazione in questo modo e lo farò uscire con delicatezza, altrimenti vi si, si romina la lavorazione, porto il mio filo davanti di nuovo all'interno del foro, faccio entrare i miei fili di lavorazione. Una volta portati dentro, facciamo in modo che sia bello morbido. Di nuovo all'interno e faccio scendere. I miei fili in questo modo, vedete? Proseguiamo in questo modo, quindi non vi faccio vedere tu tutti i passaggi perché si fanno sempre nello stesso modo. Ma eh, poi arriveremo alla V, quindi faremo la stessa cosa dall'altro lato e porteremo i fili verso la nostra V, quindi questa maglia in realtà non necessiterà di grosse rifiniture ed è per quello che vi ho fatto già fare un giro uh, con la rifinitura con doppia maglia all'inizio perché così non avrete necessità delle rifiniture, ecco, state così belli morbide, vedete poi tirate fuori il filo bello morbido e proseguiamo in questo modo fino ad arrivare alla eh, v dopodiché facciamo la stessa cosa dall'altro lato una volta fatto questo su entrambe le parti vedete è solo una rifinitura non ha niente di eh, eccezionale non dobbiamo fare altro che vedete io in questo caso ho finito eh, in questo modo e ho portato i fili sopra se voi non finite nello stesso modo e uscite, eh, fateli fare un, un giro per poterli portare al di sopra. Ora, cosa faremo? Eh, andremo semplicemente ad infilare i, i fili in, in questo modo: quindi li andremo ad incrociare. Allora, avevo uh, deciso di farvi vedere anche le cuciture, poi ho pensato che non volevo che questo video diventasse infinito, e le cuciture in realtà ve le spiego a parole perché sono uh, semplicissime, sono quelle che io uso solitamente in uh, tutti i tutorial uh, quando cucio ad ago, cioè mettiamo uh, dritto contro dritto. Uniamo eh, il davanti e il dietro e come potete vedere, cuciamo ad ago semplicemente prendendo eh, sempre allora, sulle spalle eh, soltanto mezza asolina, quella interna, quindi mezza catenella e cuciamo la nostra spalla. Lateralmente ci sono due diversi metodi: o fate prima uno scontorno di maglia. Bassa e quindi cucite nello stesso modo oppure come ho fatto io vi faccio vedere: ho cucito. Guardate, la cucitura è piattissima e non si vede neanche. Ho cucito prendendo ehm, le asoline laterali che si formano sulle catenelle. Allora, questa ve la faccio vedere perché eh, rimane forse più complicata da eh, comprendere. Quindi, in pratica, mettete dritto contro dritto. E con il vostro ago andate a prendere si formano comunque delle catenelle andate a prendere le catenelline che si formano e quindi passando tra i fili ed entrando prima da un lato e poi dall'altro eh, unite prendete sempre solo un filo quindi un filo da un lato solo uno mi raccomando e un filo dall'altro solo uno in modo che la vostra cucitura risulti totalmente invisibile e molto molto pulita quindi la maglia è finita io non rifinisco proprio con nulla nel senso non farò neanche il giro di maglia bassa attorno alla manica perché lavorando Uh, come abbiamo visto facendo le due catenelle e la maglia alta sulla stessa maglia guardate come rimane già pulita la lavorazione quindi non è neanche necessario rifinirlo se voi vorrete rifinirlo potrete farlo tranquillamente con un giro di maglia uh, bassa mentre sul collo eh, è già rifinito così com'è e non è necessario e sotto eravamo partiti già con un giro di maglia bassa, quindi non è necessario neanche sotto. Non la toglie che, se voi volete rifinire in altro modo, potete, potrete farlo tranquillamente. Quindi, la nostra, il nostro gilet macchie è terminato. Per chi volesse farlo diventare una maglia, anche lì basta attaccarsi in circolare alla lavorazione. Attorno al giro manica e procedere in quel caso ehm, potrete attuare anche delle diminuzioni per stringere la manica, perché, comunque, togliendo una-due maglie per ogni giro, andate ad affusolare la vostra eh, manica spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto l'ho ridotto ai minimi termini per evitare che diventi troppo lungo eh, non vi nascondo che farò dei video eh, dedicati alle rifiniture eh, sul, su tutti i miei progetti quindi eh, farò un video sicuramente dove vi farò vedere come si cuce un video dove vi farò vedere Uh, insomma tutte quelle piccole cose che uh, rendono un video lunghissimo e se ne avete necessità io poi in descrizione di volta in volta vi lascerò i video uh, vari ed eventuali quindi uh, vorrei cercare di restringere il più possibile i miei video per non tediarvi e non tenervi incollati uh, allo schermo del cellulare computer e tablet uh, in un tempo che diventa infinito, quindi eh, piano piano risolveremo tutti questi problemi. Io per ora vi saluto, vi invito a venirmi a trovare nel gruppo Facebook Creando con Lucy il Salotto. Io sono anche su instagram se volete contattarmi per tutte le domande inerenti ai video vi consiglio di lasciare i commenti e le vostre domande sotto al video stesso mentre se volete farmi vedere i vostri lavori mi trovate su messenger mi trovate su instagram e mi trovate ovviamente nel gruppo eh, facebook un bacio da luci eh, a presto al prossimo video tutorial ciao